Bene, intanto per fissare le idee, ho scelto l'unità un di misura della lunghezza, ho scelto un'unità di misura del tempo dico che su questo disegno, che è un disegno di geometria, cioè questa è una lunghezza in quella direzione questa è una lunghezza in questa direzione, questi sono segmenti che hanno una certa lunghezza, questo è un segmento qua è una lunghezza spaziale e decido, che era implicito nel fatto di aver già tracciato le tacche, che questa tacca sia un metro, ok? Quindi questo è un metro, un secondo metro, un terzo metro, un quarto metro, quindi questo punto si trova a 4 metri in quella direzione e a se uso lo stesso tacca di un metro nella direzione y sta a 2 metri e mezzo in quella direzione. Poi, in un secondo istante, il punto si trova qua, quindi è a 2,5 metri e mezzo in quella direzione e a 4 metri in questa direzione. Questo rappresenta l'asse dei tempi e scelgo un'unità di misura del tempo. Dico che questo intervallo di tempo è un secondo quindi l'istante T1 è qui, l'istante T2 è qui, c'è un'origine dei tempi, l'origine dei tempi è semplicemente un orologio che segna a mezzogiorno, no? Quando le lancette sono a mezzogiorno possiamo dire quello è l'ora zero, man mano il tempo avanza, quindi la, la coordinata temporale dell'evento dell sta progredendo nel futuro, veniva da un passato, quindi avrei il concetto di tempi negativi cioè un secondo prima di mezzogiorno, no? questo è un secondo, due secondi, tre secondi, quattro secondi Quindi l'istante t1 sia a t uguale a un secondo, l'istante t2 è t uguale a quattro secondi, va bene? Quindi ho tre funzioni, penso alla variabile indipendente come il tempo e guardo come la posizione della particella cambia nel tempo, al progredire del tempo la particella si muove, quindi la sua posizione è funzione del tempo, questa è la matematica che stiamo usando. Però visto che abbiamo tre posizioni spaziali, la coordinata x, cioè quanti metri in quella direzione, la coordinata y, quanti metri in questa direzione, la coordinata z, quanti metri in questa direzione, ho tre funzioni, la x, in funzione del tempo la y in funzione del tempo la z in funzione del tempo con questi due istanti di tempo 1 secondo e 4 secondi questa è la situazione inizialmente la particella si trova qua quindi questo ormai è l'istante 1 e questo è l'istante 4 questo è l'istante 1 e questo è l'istante 4 qua i tempi stiamo misurando in secondi le y e le x si stiamo misurando in metri dove è la y? Ecco qua. Il tempo in secondi, quindi adesso questi numeri, la loro unità di misura la vedete qua, tra una piccola parentesi questo è uno cosa, secondo quattro cosa, secondo zero cosa, 0 secondi in questo è a 0 metri, 1 metri, 2 metri, eccetera, semplice no? Puttate questo Adesso guardate, io mi costruisco questo rapporto. Eh? Essenzialmente, mi sto chiedendo, qual meglio è... no, usare la parola che sto presente. Costruisco questo rapporto di quanto è variata la x su di quanto è variato il tempo? Cioè costruisco un delta x diviso un delta t. Mm? Quindi x nell'istante 2 meno x nell'istante 1 fratto t2 meno t1. Quindi è questa, è questa variazione di x fratto questa variazione di tempo. Ok? metto dentro i numeri, avendo scelto l'unità di misura allora possiamo assegnare dei numeri a x dt, a x, eccetera. La posizione di 2, nell'istante di 2 è 2 metri e mezzo, meno la posizione originaria, è 4 metri, fratto l'istante 4 secondi meno 3 secondi, e costruisco un, un rapporto. Ma guardate però come questo rapporto che avrà un valore numerico, cos'è? È meno 1,5 diviso 3, giusto? È un numero negativo, ma quel numero, se voi la calcolate meno 1,5 diviso 3, eh, è un numero, ma non è un numero puro, è un numero che ha dimensioni perché avete preso una lunghezza e l'avete diviso un tempo, e scegliendo la lunghezza in metri e il tempo in secondi quel numero deve essere accompagnato con le unità di misura che è eredita di come è stato costruito, metri al secondo. Quindi questi sono tot, metri al secondo perché il numeratore è una lunghezza e il denominatore è un tempo. La Y cosa diavolo fa? La Y adesso, come vedete, al passare del tempo, ahimè, inesorabilmente va verso il futuro, la Y sta aumentando, lo vedete dalla tra virgolette la pendenza di quel segmento giallo. Questo segmento giallo invece ha una pendenza negativa. Perché metto pendenza, tra virgolette? Questa che pendenza ha? Pendenza, tra virgolette? Pendenza zero. Perché la coordinata Z, Z non sta cambiando al passare del tempo. Ma anche questo è zero cosa? al secondo, non è uno zero puro. È uno zero che ha dimensioni. Non è uno zero puro, è uno zero che ha dimensioni. Che dimensioni ha? Una lunghezza al fratto tempo. Questo zero, in cosa lo stiamo misurando? In metri al secondo? D'accordo? Quindi cosa facciamo? Facciamo queste tre funzioni. Abbiamo tre funzioni. X, Y e Z. X di T si intende. Y di T e Z di T voi farete i rapporti incrementali quindi, ripasso ma proprio un nanosecondo di matematica, questa è la funzione x di t, abbia una sua forma non, è, non, non ha niente a che fare con quello è una forma generale questo è l'istante t1 questo è l'istante t2 qual è la posizione x nell'istante t1 è questo valore qua qual è la posizione x nell'istante t2 e questa posizione qui, mi costruisco una pendenza tra virgolette che è x nell'istante t2 meno x nell'istante t1 fratto t2 meno t1, cioè sto facendo di quanto è cambiato l'incremento di x dovuto all'incremento del tempo e sto facendo il rapporto la variazione di x fratto la variazione del tempo che dà quella variazione di x. Ok? Questo oggetto qua, si chiama la velocità media, velocità nella direzione x. Sai che ci sono tre velocità? Si. Sì. C'è una velocità nella direzione x, c'è una velocità nella direzione y, c'è una velocità nella direzione z. Questa qua è la velocità, scusate, ho perso la parola importante che è media. Velocità media, media, media, media, media, nella direzione x, quale sarà la, devo finire la frase: questa è la velocità media nella direzione x nell'intervallo di tempo t 2 eh? Notate le parole? E' la velocità media nella direzione x nell'intervallo t1, t2. Le ultime parole sono importanti perché io, se io cambio l'intervallo di tempo, se io cambio l'istante t1 e cambio l'istante t2, avrò una media diversa, no? È ovvio. Dove è il cancellino? Eccolo qua. lo faccio in piccolo, stesso disegno, se invece di usare questi due avessi usato questo istante e, e, e questo istante qua cambiava tutto, se questo lo chiamo t1 e questo lo chiamo t2, il valore della funzione qua è, è evidente che il, se, il, la, la, il numero che calcolo, delta x su delta t è diverso, perché ho scelto diversi t1 e t2, d'accordo? Quindi il numero che voi calcolate dipende da quale è l'istante, dipende dalle due istanti che avete scelto, da t1 e a t2. Cambiate quello e i valori rispettivi di x cambiano e avete quindi una pendenza diversa. Una velocità media diversa. Mm? Qualcuno ha capito? Intuisce perché? perché Non voglio dirlo. Perché metto la parola pendenza, tra virgolette? Vi sfido, perché Whis fa così? perché non è una vera pendenza e voi quando calcolate la pendenza di una strada è di quanto si inalza rispetto a questo questo è una lunghezza in la notazione, rotazione non so del, la pendenza dell'ipotenusa cos'è? e B fratto A. Questa è una lunghezza fratto una lunghezza, una pendenza vera, è un numero puro. Ma queste che ho calcolato non sono numeri puri, perché sto calcolando una variazione di questa che è una lunghezza divisa un tempo, quindi queste sono delle pendenze ibride, non è una pendenza, non si misura in percento con la percentuale di una strada, sono metri al secondo. Quindi mm? sono grafici nuovi, questi sono grafici ibridi, non è un grafico cartesiano questo perché questo ha lunghezza e un tempo, quindi questo rapporto incrementale non è un numero puro, ma è una lunghezza viso il tempo? Poi prendiamo in prestito quindi la matematica e cambio un po' la notazione in maniera che ho fatto, come ho fatto nel precorso, molto semplice, invece di chiamare t1 e t2 chiamo questo t e questo t più delta t Quindi nell'intervallo di tempo t t più delta t Qual è la velocità media? è questa pendenza x calcolato nell'istante t più delta t meno x nell'istante t fratto delta t questa è la velocità media nella direzione x nell'intervallo di tempo t t più delta t, in questo intervallo di tempo scegliete un altro intervallo di tempo e il valore cambierà velocità media nella direzione x, quale sarebbe la velocità media nello stesso intervallo di tempo? Nella direzione y, guardavate la funzione y. E nella direzione z, la velocità media nello stesso intervallo di tempo, ma nella direzione z, avrei fatto uso. Di questa è un'informazione e quindi la velocità media nello stesso intervallo di tempo t1 t2 nella direzione x, x è 0 metri al secondo, d'accordo? dall'istante t più delta t meno x all'istante t fratto delta t questo si chiama la velocità istantanea, ma la parola istantanea non la userò più dopo un paio di volte che la userò adesso, si chiama la velocità istantanea nell'istante t mh, nella direzione x, quindi scriviamo che so così, velocità quel pedice x, perché mi ricorda che è, è il limite del, del rapporto incrementale di quale variabile? La variabile x! Per delta t che t è da zero, quindi è nell'istante t, è in questo istante qua, è in questo istante, cioè geometricamente se io non sapessi che questa è una lunghezza e questo è un tempo, ma fosse solo un disegno di matematica, senza ricordare che in realtà sono gradizze fisiche, la derivata è la pendenza della retta tangente, eccola qua. Però adesso che stiamo facendo fisica e x è una lunghezza e t è un tempo, la derivata è la pendenza. Eh? Quindi è il limite dei rapporti incrementali nel limite che delta t tende a 0. Quindi questi rapporti incrementali tenderanno a questa direzione a limite e quella direzione limite direzione eh, vedete dire che sono parole che prendo in prestito dalla matematica ma bisogna ricordare questa è una direzione questo è un tempo e questo, questa retta tangente ha una pendenza ok e quindi la derivata la velocità nella direzione x nell'istante t ha dimensioni perché, per costruzioni, quindi la velocità nella direzione x, usa rotazione, cos'è? È una lunghezza fratto un tempo. Lo vedete perché, in ultima analisi, è un rapporto incrementale in un opportuno limite. E il rapporto incrementale è costruito con una lunghezza diviso un tempo. Se le lunghezze le misurate in metri al secondo, quindi se questo oggetto qui lo esprimete in metri al secondo è evidente che questo sarà in metri al secondo D'accordo? Sono le coordinate di un punto, le coordinate x, y e z al variabile del tempo. Posso descrivere come il punto si muove nel tempo se dico cosa fa la coordinata x, la coordinata y e la coordinata z. Questi a, b, c e d sono costanti, costanti in che senso? Che non dipendono dalla variabile indipendente che è il tempo. La x varia in maniera quadratica Questo è il termine quadratico, il termine lineare questo è il termine costante La y sta variando linearmente, la z non fa cazzo. cazzo okay? Supponiamo che l'unità di misura sia metri per lunghezze e tempi per il secondo Quindi io vi chiedo una domanda molto preliminare che dimensioni fisiche ha D? Che dimensioni fisiche hanno A, B e C? Allora, uno come chiede, come risponde questo? Questo è una lunghezza, questo è un tempo. Quindi, D deve avere dimensioni tali che, quando lo moltiplicate per un tempo, ottenete una lunghezza. A ah, che dimensioni ha? Beh la più facile qua è questa. Che dimensioni fisiche ha C? È una lunghezza. Questa è una lunghezza pure. Questa è una lunghezza pure. Quindi voi potete sommare cose che hanno le stesse dimensioni. Una lunghezza più una lunghezza più una lunghezza vi darà una lunghezza. La B quindi cos'è? Userò lo stesso metodo di risposta che ho usato qua. La B deve avere dimensioni tali che quando la moltiplicate per un tempo vi dà una lunghezza. Quindi lascio a voi scrivere subito quali sono le dimensioni di B, quali sono le dimensioni di C, che sono le stesse, quale è la dimensione di B e in ultima analisi quale è la dimensione di A. Coraggio! Pensateci! Non vi sto chiedendo l'unità di misura Sto chiedendo le dimensioni Quindi la dimensione di C è una lunghezza La dimensione di D Potete vederlo da qua Potete fare questa semplice operazione Che la dimensione di D è uguale alla, sto, sto ragionando su questo La dimensione di D è la dimensione di Y fratto la dimensione del t ma ovviamente questa è una lunghezza e questo è un tempo quindi questo è immediato perché quando prenderete un d che è una lunghezza fratto un tempo e la moltiplicate per un tempo avrete una lunghezza quindi la d è una lunghezza fratto un tempo ah, ha le dimensioni di una velocità come anche la c Uh, no, la, la, la Questo non è la C, è la, sì, la V. La B come la D ha una lunghezza di una velocità è una lunghezza fratto il tempo. La A cosa? La A è corretta è ma vorrei che voi ci con col linguaggio. La A ha le dimensioni tali che quando lo moltiplicate per un tempo al quadrato otterrete una lunghezza, quindi la dimensione di A è per l'appunto una lunghezza per un tempo alla meno 2 perché quando moltiplicherete questo per un tempo al quadrato, il tempo alla meno 2 per il tempo al quadrato si dividerà e avrete una lunghezza e questo guarda caso la dimensione di un'accelerazione. D'accordo? Mm. Nelle scelte delle unità di misura, metri e secondi, allora questo sarà in metri, la D sarà qualcosa in metri al secondo, come anche la B e la A sarà un certo metro al secondo al secondo, avendo scelto l'unità di misura, oppure chilometri all'ora all'ora. D'accordo? Va bene, abbiamo capito, cominciamo a capire le dimensioni. Guardiamo qualcos'altro, scrivo qua adesso queste sono le coordinate, qua le velocità Shhh. Allora abbiamo tre velocità, giusto? Una velocità per ogni coordinata. Cos'è una velocità? È una derivata, è la derivata della coordinata rispetto al tempo. Mm? Poi scriveremo le accelerazioni. Coraggio, fatele voi mentre io cancello la ragna. Qual è la velocità nella direzione x? Coraggio! Ah. La velocità nella direzione x cos'è? È la derivata di x rispetto al tempo. Questa è la prima cosa da scrivere. Eh? Prima cosa da scrivere. La velocità nella direzione x cos'è? La derivata è. di x rispetto al tempo. x pensata come funzione della, del, del, del passare del tempo, del del tempo. Se la x è questa, qual è la derivata? Dovresti sapere, dovresti sapere fare derivate quindi cos'è questo? È 2AT più b. La velocità nella direzione y cos'è? È e d. La velocità nella direzione z in questo esercizio è 0. l'accelerazione, cos'è l'accelerazione? Beh, l'accelerazione, se questo è il grafico in funzione del tempo della velocità x, questo è il grafico, che so, immaginate una funzione del genere, e questo è un istante t, e questo è un istante t più delta t. Quindi State attenti a cosa sto facendo. Sto pensando alla velocità come una funzione del tempo. Eccolo qua, avrà una sua, una sua forma. Non, è, non, non ho detto quello, semplicemente, non ho tirato una funzione a caso. Scegliete un istante t, scegliete un secondo istante che è delta t più in futuro. Questo è il valore della velocità nell'istante t, questo è il valore della velocità nell'istante t più delta t. Costruite un rapporto incrementale con le velocità x, eh, questa è tutta la componente x, è la parte x, t più delta t meno vx nell'istante t fratto delta t. Quello che avete costruito è un rapporto incrementale. È la pendenza In questo segmento, ma questa pendenza è diversa dalla pendenza di prima, perché? Perché questa qua è un rapporto tra una velocità e un tempo, quello di prima era il rapporto tra una lunghezza e un tempo, questa non è una pendenza vera, non è un numero puro perché ha le dimensioni di una lunghezza fratto il tempo. Questa non è una pendenza pura ma non ha neanche le stesse dimensioni di questo perché questo è una velocità fratto il tempo. Cioè, quali sono le dimensioni fisiche di questo? Questa è una velocità, come sono le dimensioni? Cioè, io vi chiedessi qual è la dimensione di questo? Voi scrivereste che è una ha le dimensioni di una velocità fratto le dimensioni di tempo che ovviamente questo qui è lunghezza tempo alla meno 1 e questo è un tempo quindi questo è, un te è lunghezza tempo alla meno 2 quindi questa pendenza qua, la pendenza di quel segmento ha le dimensioni di una lunghezza fratto un tempo al quadrato nel sistema dove si misura lunghezza in metri e i tempi secondi il numero che descrive la pendenza di quel segmento è espresso in metri al secondo, al secondo. Quindi questo oggetto qui ha un nome, qualcuno vuole provare a indovinare, che si chiama? Prendete le parole che avevo scritto. Quando ho fatto questo, cos'era questo? Questo era nella direzione x, per quello che concerne la direzione x. Questa era la velocità media nell'intervallo t, t più delta t. Questo per quello che concerne la direzione x è l'accelerazione media nell'intervallo t, t più delta t, eh? quindi la velocità media è la pendenza del segmento che congiunge il punto x2, x1 e No? Pensate al disegno, non posso continuare a tenere i disegni su, sennò voi avete gli appunti di fronte a voi. Cosa succederà quando questo, farò il limite per delta t che tende a 0? Mm? Avrò la pendenza di quella retta tangente alla, alla funzione v, v di x, nell'istante t. E questo si chiamerà l'accelerazione, anzi prima usiamo la notazione, la, la derivata della velocità nella direzione x rispetto al tempo ha un nome e si chiama l'accelerazione nella, nella direzione x, si intende, nell'istante t, cioè in questo istante qui cioè è la pendenza, tra virgolette, di questa retta, come questo È la derivata di x rispetto al tempo, e questo ha il nome v di x nell'istante t, e questo è la pendenza dell'analogo grafico. Ma per quello che concede x di t, al tempo. tutto molto semplice. Vedete che sto usando i rapporti incrementali in maniera proprio brutale, diretta, dando loro dei nomi. Quindi, questa è l'accelerazione media. e questa è l'accelerazione e metterò tra parentesi istantanea perché dopo un po' istantanea istan come questa è la velocità istantanea e questo è va bene? d'accordo? allora completiamo il calcolo dell'accelerazione dove il cancellino? ecco qua questo cos'è io per cui sono quindi le accelerazioni cosa sono? le derivate della velocità quindi a di x cioè la derivata della velocità x rispetto al tempo se la velocità è questa, l'accelerazione cos'è? è 2a Qual qual'è l'accelerazione nella direzione y? l'accelerazione è la derivata della velocità nella direzione y rispetto al tempo e quindi se questa è una funzione costante cioè non c'è nessuna dipendenza dal tempo esplicito chiaramente l'accelerazione è 0 e questo, se la velocità è 0 la maggiorazione l'accelerazione nella direzione z che è la derivata rispetto al tempo della velocità nella direzione z nel sistema, nel sistema dove le lunghezze sono espresse in metri e i tempi in secondi questo sarà 2a, avrà un valore numerico sarà espresso in metri al Secondo al secondo, questo è zero cosa? Non è un zero normale. È un 0 metri al secondo al secondo. Questo cos'è? È sempre uno zero. Cioè, questi due zeri, queste tre accelerazioni, hanno dimensioni di una lunghezza fratto un tempo al quadrato. Quindi quello zero uno zero con dimensioni, ok? <coughs> Allora, potete guardare qua, guardate così c'è un'anticipazione, eh, anzi, non è un'anticipazione, ve lo faccio e basta. Eh. Uh, guardate, se qua c'era scritto A t quadro quando facevo la derivata veniva 2A e qua 2 at e quando facevo la derivata veniva 2A, c'è questo 2 tra i piedi. Quindi, che ne se io faccio così? Cosa succede? E questo sparisce e cosa sparisce? D'accordo? Allora diamo un significato fisico a questo A, B, C e D. Shh. Per esempio guardiamo la X. Qual è il valore di X quando T è uguale a 0? C. Quindi il senso di C è il valore di X quando T è uguale a 0 cancello la y e la z e ragioniamo, ragioniamo con la x, cioè c è il valore di x quando t uguale a 0, siete d'accordo? Sì? Allora questa notazione è, pesante, è brutta, usiamo inutilmente un sacco di gesso o inchiostro quindi useremo sistematicamente nel corso la notazione di questo tipo. Scriveremo x con un pedice 0. Cioè x per un pedice 0 significherà il valore di x quando t è uguale a 0. Se volete x per pedice 0 rappresenta cosa? La posizione iniziale di x. Quindi questo è la posizione o il valore iniziale di x. Posizione. Valore iniziale di x e la parola iniziale cosa vuol dire all'inizio no? e l'inizio per noi è t uguale a 0 quindi inizio si intende t uguale a 0 quindi il valore iniziale di x è proprio c quindi piuttosto di scrivere c mettiamo x0 là cioè io scriverò così piuttosto di cancellare Propongo di scrivere questa legge, questa, questa funzione x, funzione del tempo. La scriverò così: 1 mezzo a t quadro più bt più x0, cioè il valore di c. È chiaro: cos'è il valore di x quando t è uguale a 0. Quindi, scrivendolo così c, non più c, ma chiamando x0, aiuto lo studente a capire cos'è. Questa è la posizione iniziale di x il valore iniziale è il valore iniziale di x. Guardate adesso qua, siamo di nuovo considerando solo x, quindi non, non sto facendo la y e la z più. Okay. <coughs> Facciamo una cosa simile qua. Qual è il valore della velocità nella direzione x, sto considerando la direzione x, quando t uguale a zero? Guardate la formula B, quindi la, il B cos'è? È il valore della velocità chiaramente della direzione x quando t è uguale a 0. Quindi usiamo questa notazione e la chiamiamo che so, vx col pedice 0. Questo sta a rappresentare il valore. Iniziale per iniziale, cosa intendiamo quando t uguale 0? di vx. vx pensata come funzione del tempo, quindi questa qua la scriviamo così: v di x di t è uguale a a t più v vx, zero, vx0 cioè la b la stiamo identificando con stiamo capendo che la b è la velocità iniziale quindi qua io posso far così no e la a che diavolo è? La A di X è una costante, cioè questo è il grafico della funzione della funzione di A è il valore che non cambia mai, questo è A. Eh, ah. Se questo è positivo, si intende, sarà così, no? Quindi A, per usare, se volete, la stessa notazione, è il valore, questa è un po' una banalità, però almeno ci uniformiamo a questa notazione con i pedici, il valore A maiuscolo è uguale al valore dell'accelerazione quando t è uguale a 0, no? Cioè è, è una costante. Quindi, questo qua lo scrivo così. Okay? Quindi, questa notazione la useremo spesso. Dove la notazione vi sta aiutando a interpretare cosa vedete? Questo è il valore di x quando t uguale a 0, questo è il valore della velocità che si intende della direzione x quando t uguale a 0 e in questo caso è un'accelerazione costante. D'accordo? Quindi facciamo, tre, facciamo un grafico di queste tre funzioni per cortesia, così chiudiamo un attimo questo argomento. Facciamo il grafico delle tre funzioni. ma era A di t era uguale a A0, <coughs> è una funzione che non cambia, L'accelerazione cos'è l'accelerazione? E' la derivata della velocità, cos'è la velocità? E' la derivata della posizione, quindi se volete l'accelerazione che è la derivata della velocità rispetto al tempo, notate che sto tralasciando il pedice x,y perché alla fine è chiaro che quello che avviene in ogni direzione, è la stessa matematica. Scegliere, eh? mancano 10 minuti alla, alla fine. Uh, sto tralasciando il 13 x, x, y, y, z, z. Mm? Perché è il concetto. L'accelerazione è la derivata della velocità. In una certa direzione, si intende, no? La velocità, è a sua volta la derivata della posizione e nella direzione che avete scelto, x per esempio. Quindi l'accelerazione è la derivata seconda di x in suo tempo e piuttosto di usare questa notazione, come vi ho fatto vedere nel e come dovreste già sapere, userete questa notazione qui. Notate la posizione del 2, non è qui, ma è qui è una notazione, è una convenzione quella quindi quello scarabocchio là significa che state facendo la derivata della derivata la derivata seconda di x per tempo è l'accelerazione, okay? Quindi in questo esercizio che, concio, che, che, ha, che ha questa coordinata x,y del tempo l'accelerazione è una costante del tempo è una funzione che è piatta pendenza nulla, pendenza nulla Qual è il grafico della velocità? La velocità è questa, eccola qua, questa è la velocità. È una retta, quella è l'equazione di una retta. La velocità iniziale è l'intercetta sull'ordinata e A, che abbiamo interpretato essere a 0 è il coefficiente angolare di questa retta. Quindi questo grafico è questo qui quindi parte da un valore iniziale, chiaramente se a 0 è maggiore di 0, questa retta ha una pendenza positiva. Se a 0 fosse stato negativo, cioè invece di essere qua su, se fosse stato qua giù, questa partiva da qua e aveva una pendenza negativa, è chiaro? E questa che funzione è? Questa è una parabola. È una parabola che come valore iniziale x0, quindi devo disegnarmi parte da un certo valore x0, quindi questo è il valore x0. D'accordo? Ma la velocità cos'è? È la pendenza, giusto? Quindi qual è la velocità nell'istante t uguale a 0? Era questo valore qui. Quindi voi dovete immaginare di tracciare una retta qua che abbia una pendenza uguale a questo valore numerico qui. E poi dovete disegnare la vostra parabola. Un, ha una certa pendenza, vedete che la pendenza non è zero. Sarebbe così il grafico, per intenderci: supponete che io faccia così, dove disegno in giallo la, la retta tangente alla funzione x, T in questo punto. Quale sarebbe stata l'espressione del x funzione del tempo? Questo grafico qua. Sarebbe stato x di t uguale a un mezzo a 0 t quadro e basta perché? Perché vedete che il valore x0 non c'è e la velocità iniziale non c'è. Dire che la velocità iniziale è 0 vuol dire che questa funzione è qua giù. Saremo meglio dopo alle 2, eh, mi raccomando. Notate che questo qui, questo grafico, ha x0 uguale a 0 e v0 uguale a 0. Questo qui. Convincetevi di quello. C'è qualcuno che non capisce quell'ultimo riquadro? Il valore iniziale della x, del valore iniziale di x vale 0, parte qua. Ma qual è la velocità di questa? La velocità cos'è? È la derivata di x rispetto al tempo, e la velocità è semplicemente uguale a cosa? A 0 t. E quindi quanto è la velocità quando t è uguale a 0? Vale 0! E dire che la velocità è zero vuol dire che la pendenza della retta taggetta alla funzione deve essere zero. Quindi dovete assolutamente aver capito questo. Nella misura in cui la posizione iniziale, se io facessi così, tiro una retta orizzontale e poi faccio una parabola così, quale sarebbe stata la funzione xtt? Sarebbe stato questo, x di t uguale a 1 mezzo a 0 t quadro più x 0 perché vedete che quando t è uguale a 0 x vale x 0 e qual è la velocità di questa? È uguale a a 0 t e basta quando t è uguale a 0 la velocità è nulla che è rappresentata dalla pendenza della retta tangente che in questo disegno è orizzontale. Dovete aver chiaro questo e dovete aver chiaro questo. Una volta che avete chiaro questo, allora questo, questo caso è il caso generale in cui oltre ad avere una posizione iniziale ha anche una velocità iniziale. Ok? Quindi l'ultimo caso destro è il caso speciale di questo e il caso generale. Caso generale. Questo è un caso speciale dove parte da x uguale a 0 con velocità nulla. Questo è un caso speciale dove parte da x0 con velocità nulla. Questo è il caso più generale dove parte da x0 con velocità non nulla. Ok? Credo di aver arrivato alla fine, giusto?